Dimmi quando, quando possiamo partire. Ok, ecco. Eh, Io esco. No, vai. esco. esco. Sì. Io No Io esco. Io esco. Io esco. Io esco. Io esco. Io vai. Buonasera, eccoci giunti. All'ultimo appuntamento, Sono qua. il maggio dei libri. E questa sera avremo modo di presentare, di parlare di Adele Cambria, pioniera del giornalismo italiano, nasce a Reggio Calabria nel 1931, muore a Roma il 5 novembre del 2015. Il suo motto da giornalista era vado a vedere a Rossella Scherli rilascio un'intervista in presenza e oggi cogliamo l'occasione per ricordarla parlando della sua ultima opera Il viaggio con la zia un libro storico pedagogico che ci per me, ci prende per mano e ci conduce lungo le coste ioniche della Sicilia e della Calabria alla scoperta di quella che fu un tempo la magna grecia oltre a rossella Scherr abbiamo con noi franco arcidiaco noto editore e antonella Cuzzocrea, e proviamo a percorrere insieme questo viaggio con la zia insieme ad adele cambria a te la parola rossella Buon pomeriggio a tutti. È un vero piacere poter ricordare stasera Dele Cambria. Cosimo, eri presente anche tu a quella intervista. Fu veramente emozionante. Questa donna eh, dalla costituzione minuta, giganteggiava su quel divanetto eh, lì nel chiostro di Gerace in occasione della, della fiera del libro organizzata proprio grazie anche a Franco e ad Antonella ci raccontò tantissime cose degli episodi straordinari la, la, la domanda che forse ci ha divertito di più, la, la risposta che ha dato quando le chiesi eh, di raccontarci qualcosa di Oriana Fallaci e lei rispose non posso che dirne male e... Al di là di questo, tornando a, al libro che presentiamo stasera, è la prima volta che ehm, ho letto qualcosa scritto da Adele. La freschezza della narrazione eh, prende in ogni pagina. La bellezza dell'argomento, il mito, sviscerato in maniera frizzante, con gli intermezzi di episodi con queste nipotine che lei porta in questo viaggio alla scoperta del femminile. Infatti lo dichiara immediatamente il primo capitolo. Che tipo di viaggio sarà? Faremo le entronaute, ci immergeremo nel mare della storia sconosciuta delle donne viaggiando per l'Italia. Cominceremo dalla Magna Grecia. Ma adesso vorrei chiedere a Franco, che ha avuto il merito di pubblicare questo... Non saprei neanche come definirlo, perché viene presentato un po' come romanzo, ma ecco, giustamente, un romanzo pedagogico, come ha detto Cosimo Pellegrino. che è rimasto nel cassetto tantissimi anni. Franco, ci racconti un po' come è stato il tuo incontro con Adele e, e come è venuta fuori poi la decisione di pubblicare questo testo? Allora, buonasera a tutti. Beh, io intanto devo rendere merito a chi ce l'ha più di me, perché in realtà eh, la pubblicazione, sì, la mia conoscenza con Adele eh, sicuramente risale a tempi remoti, però il merito della pubblicazione va alle donne della casa editrice, che sono Antonella, mia moglie principalmente e poi l'allora nostra principale collaboratrice che era Oriana Schembari la quale addirittura per l'editing di questo libro si trasferì per una settimana a casa di Adele Cambria e lei stessa riconosce ancora oggi che forse è stata la settimana più entusiasmante de de della sua vita perché Adele era un personaggio straordinario come bene hai detto tu e quella serata a Geragio è rimasta memorabile per tanti altri aspetti ma soprattutto per questo. Eh, Adele era una che non le mandava a dire era una che che, che è apprezzata da tutti eh, le sue famose eh, nove e mezzo eh, presenze in altrettanti giornali okay. illustri e importanti cioè voglio dire non illustri importanti dall'europeo a paese sera fino alla famosa direzione di lotta continua e insomma sono state veramente la dimostrazione del grandissimo suo valore e di quanto però risulta, potesse risultare scomoda per le redazioni e per i direttori dei giornali che, la, che, ospitavano, che ospitavano i suoi articoli era um, Adele io, io ho avuto modo di frequentarla da tantissimi anni addirittura anche durante la rivolta di Reggio quando io ero giovanissimo lei aveva naturalmente, eh, qualche anno in più di me, eh, però, eh, ma, sì, perché insomma ci sono quasi vent'anni di differenza, però eh, io me la ricordo perfettamente quando lei arrivò a Reggio eh, durante la rivolta e eh, fu in coincidenza con, lo, con la presenza a Reggio anche di Adriano Sofri, eh, che praticamente eh, aveva tentato, voglio dire, di di, di dare una svolta a questa rivolta che eh, stranamente, dico stranamente, essendo una rivolta popolare, era andata a finire nelle mani della destra proprio perché il PC l'aveva completamente snobbata e ignorata. Allora, eh, personaggi come Adriano e come, come Adele Cambria eh, ne intuirono invece l'anima popolare Adele tra l'altro lo conosceva bene la situazione e tentarono di, di dare una svolta e di imprimere una svolta, una svolta eh, che tentativo che purtroppo però non, non, non riuscì. Ehm, Adele, se io la definire politicamente, non era sicuramente una comunista né, né una impegnata politicamente. La sua grande battaglia era la battaglia per l'emancipazione delle donne. Era quello il suo principale obiettivo eh, politico e, e per questo lei profondeva tutto il massimo impegno fino a a rischio anche, voglio dire, di, di, di dell'aggressione del carcere, insomma, lei ne ha passate veramente tante, ma ne ha superate veramente tante. Quindi, poi voglio dire, è stato emblematico anche nella sua carriera. Quando lei ha diretto Lotta Continua, lei praticamente era lontana anni luce della posizione di Lotta Continua, però lo fece proprio per dare una dimostrazione. Che è appunto di, di libertà e di indipendenza perché siccome all'epoca ehm, c'era vabbè all'epoca c'è cioè ancora oggi eh, era, per dirigere un giornale era necessario appunto che il direttore fosse iscritto all'ordine dei giornalisti come ancora oggi e lotta continua ah, non lo voleva dirigere nessuno perché era un giornale scomodo tra l'altro era mh, è successo poi proprio eh, durante la direzione di Adele Cambria che ci fu il famoso articolo di lotta continua che non dico rivendicava però quasi giustificava eh, l'omicidio del commissario calabresi e lei lì fu coraggiosissima perché lei a quel punto decise di dare le, le dimissioni perché non sopportava appunto di sostenere una tesi del genere però nello stesso tempo disse io continuerò a dirigere il giornale fin quando voi non avrete trovato qualcuno che vi consenta di andare in edicola tutti i giorni lo stesso perché comunque il diritto di andare in edicola, lei assolutamente lo voleva difendere. Ecco, per dire qual era, qual era il personaggio. Grazie. Prego. E allora, visto che è stata Antonella, pare la principale responsabile di questa pubblicazione, raccontaci un po' tu. Le, la, quali furono i pregressi di questo romanzo, perché Adele l'ha tenuto tanti anni nel cassetto. Buonasera, ciao Rossella, ciao a tutti, e, e grazie dell'invito. Soprattutto grazie, perché mi fate parlare di Adele, che e come sempre accade con le persone che hanno... Mh, un certo caratterino si dice, no, e, e all'interno di questa parola tu includi comunque una buona dose di intelligenza, una buona dose di caparbietà. Insomma, il famoso quando si dice hai carattere, e, e, come dire, si, si, lo si usa in termini diversi per gli uomini e per le donne, ma insomma, Adele era una donna assolutamente di carattere. Quindi mi fa piacere parlare di lei perché ogni volta un l'incontro con lei era che gli uscivi fuori un po'. Sudata e un poco, come dire, eh, acciaccata, eh, sempre per cose eh, straordinarie. Ma eh, ovviamente, essendo lei una donna molto caparbia, eh, si, si impuntava su determinate cose. Per cui, intorno a questo libro, che poi, peraltro, mh, lei aveva già nel cassetto da parecchio, perché ri, ri, ripeteva sempre che poi, alla fine, oltre. Eh, era una giornalista, chiaramente, quindi sai, la differenza tra giornalista e scrittrice, lei l'ha sempre vissuta un po' male, perché eh, diceva sempre, sono calata da 40 anni in questo mestiere, qualora volessi scrivere e soprattutto volessi scrivere un romanzo, che ci ho detto un cassetto da tanto tempo, alla fine è sempre una giornalista che scrive e non è mai una scrittrice, quindi soffriva parecchio di questo, però era anche vero che lei voleva in ogni caso scrivere un romanzo che fosse quasi questo col senno di poi, ma insomma anche lei pensava a questo, un testamento che partiva dalle origini della sua dalle origini di nascita e comunque da un luogo ben preciso che come avete capito tutti insomma è il luogo eh, è la Calabria quindi il luogo della nascita dei miti e quindi per lei era importante eh, come dire coltivare e scrivere un romanzo di questo genere ma scriverlo nel tempo infatti ci è voluto parecchio tempo e quello che dice Franco è vero perché Oriana eh, si trasferì e in questo caso non ebbe nessun dubbio a trasferirsi a casa di Adele. Vi dico solo che Adele eh, abitava in via dei pettinari nel pieno della Roma più bella, eh, di, della Giubonari pettinari, quella zona, insomma. E la sua casa era una casa bellissima, piena di sole ed era divisa in due parti. La parte, eh, così voglio dire, quotidiana, che lei non... Eh, sì, insomma, non aveva nessun vezzo, nessun bezzo, nessuna, uh, arredo particolare. E poi tutta una parte che era tutta la sua biblioteca, che si percorreva per corridoi e, e, e il suo studio. Per cui lei quando decideva di, di scrivere qualcosa, vedi per esempio quei libri anche sui suoi viaggi. Eh, una è Istanbul e l'altra è Siviglia lei eh, letteralmente eh, si, si, si introduceva nella biblioteca e calava giù a terra tutti i libri del mondo che narrassero parlassero di quell'argomento e, e, e, e quindi per mesi forse per anni continuava a tenere a terra e eh, comunque disponibili tu, tutti questi libri quindi quando allorando Oriana e poi tante altre volte anche noi eh, la bellezza era proprio questa cioè tu partivi da un'idea e poi andavi a raccogliere altri 3-4 libri che pur trattando lo stesso argomento ti portavano in altissima insomma voglio dire avete presente quando eh, Umberto Eco racconta i ci immergiamo nei boschi narrativi ecco lì c'era proprio un'immersione totale del, di noi dentro i racconti e dentro tutti i libri e così che il qual è? Chiaro, per forza doveva essere quello del viaggio di, del viaggio di, una, eh, di una donna più, più, più anziana, di una, una maestra, e eh, insieme con eh, altre due donne, perché questa era la cifra di Adele, eh, poi lei, però, in effetti non è che avesse fatto una scelta obbligata in questo senso. Però in quel caso era appunto di due donne, di due nipotine, eh, eh, che, che, che sono ovviamente figlie della loro epoca, parliamo degli anni 90, e quindi lei le attira dicendo andiamo a fare un viaggio nei luoghi dove io sono nata e anche in posti di mare, il viaggio si svolge d'estate, eh, quindi posti eh, attraenti, belli e lì poi via via vi racconto delle storie che è, voglio dire è la narrazione dal tempo dei miti tu, sedetevi intorno a un luogo intorno a un fuoco, intorno a un braciere e da lì poi parte tutta una narrazione che a te sembra slegata a te ragazzina sembra eh, slegata sembra eh, non pertinente eh, però poi alla fine di questo viaggio te la ricordi perfettamente oppure te la ricordi anche dopo anni e così avviene secondo me in questo libro e ha ragione Rossella a dire che è un libro freschissimo perché lì poi c'è eh, come dire la, la, la, la giornalista, ho collo, però c'è il grande mestiere cioè di chi va direttamente alla, alla parola giusta, di chi riesce a eh, dipingere eh, come dire, eh, in maniera eccellente degli affreschi, di chi ti narra la Ionica, la Sicilia L'Ocri, adesso io guardo il libro da L'Ocri a Reggio in Sicilia ovviamente con il mito di Core e quindi di Persephone, del, il, il mito che comunque esiste anche da noi nelle zone di Bova con la, la, la processione delle pupazze di nuovo in Calabria a Caulonia, luogo mitico le amazzoni eh, la, la famosa amazzone che eh, scappò e che eh, eh, naufragò eh, sulle coste di Caulonia eh, capo colonna quindi voglio dire tutto un panorama ehm, che ti permette di raccontare delle storie antichissime ma che poi sono eh, attuali ovviamente il viaggio con la zia è anche un titolo pertinente eh, perché era un film e insieme anche un famoso romanzo di Graham Green, lei questo lo ripeteva sempre, ci diceva ma lo dobbiamo scrivere questo titolo, lo cambiamo, che facciamo? Graham Green scrisse proprio un romanzo in viaggio con la zia e poi la riduzione in film, in film di tanti, tanti anni fa, credo che siano almeno 30 anni fa, era con la famosa attrice che tutti noi conosciamo, Maggie Smith, eh, assolutamente british, eccetera. Però anche lì poi una volta abbiamo avuto modo, perché con lei si dialogava continuamente quando veniva a Reggio e negli ultimi anni veniva spesso. E Maggie Smith è quella che poi diventa, anche nel viaggio della zia anche lì il plot è quello, cioè eh, di un'anziana zia che ha, mh, ospita e poi fa un viaggio con il nipote. Maggie Smith è l'attrice famosa che tutti voi conoscete, la zia un po' come dire, inquadrata, ferbera, e poco disponibile nella camera con vista di, di Ivory e, e anche lì bellissimo perché questo viaggio alla fine comunque torna sempre in Italia no? quindi anche nel, nel romanzo originario eh, e quindi anche nell'interpretazione di Maggie Smith torniamo in Italia Adele poi da un punto di vista e quindi anche come amica è veramente piena zeppa di, eh, di, di, di, di, di incontri bellissimi, di racconti. E io in questi giorni quando ci ripensavo eh, a tutte le volte che ci siamo visti e, e a tutte le volte che siamo stati insieme eh, c'era sempre questo come dire, conflitto amichevole tra di noi no? perché evidentemente aveva visto in me una persona parecchio testarda. E allora eh, ho ricevuto da lei eh, un, uno scomplimento, che io ritengo un grande complimento, ma era un, un, uno scomplimento, eh, come dire, eh, molto educato, perché Adele, insomma, per chi l'ha conosciuta, eh, la, la potete anche insomma vedere nelle numerose interviste che ci sono, era, anzi lei si definiva ed era felicissima, perché diceva sempre «mi definiscono la venere tascabile» ed è un complimento che mi piace da morire dall'alto dei suoi del suo metro e cinquanta con questi occhi fari, no, degli occhi enormi eh, verde blu stupendi e quindi quando parlavamo e alcune volte non eravamo d'accordo proprio a fase di, ehm, di, di editing del libro insomma le varie fasi per, per costruire per mandare in stampo un libro a un certo punto lei mi disse eh, tu sei Molto, certe cioè, volte sei così antipatica e così testarda. Sei come Elsa Morante. Io ho eliminato tutte le altre cose e mi sono tenuta l'Elsa Morante incorniciato come scomplimento di Adele Cambria. Grazie, Antonella. Eh, Adele Cambria. Scusa, ecco, ora vi vedo. Adele Cambria, tu hai citato Elsa Morante, un altro dei grandi personaggi che ha conosciuto, ma lei è stata molto, molto, molto amica di Pasolini. Anche in quella famosa intervista ci raccontò di quando lui le propose la parte di nannina nell'accattone e lei gli telefonò irritatissima, dice «come ti sei permesso di propormi questa parte?». A me che sono così diversa, un intellettuale, poi evidentemente eh, la bellezza e il personaggio. Sì, lei ci teneva tanto, <ride> ci teneva, ci teneva tanto al fatto che ehm, intanto lei passa Allora, è bellissimo perché lei in pratica è veramente la parabola della cocciutagine mm. e di una persona assolutamente volitiva, cioè lei ha abbandonato Reggio giovanissima. E, e, facendo delle cose per poter lasciare le Reggio all'interno di una famiglia assolutamente chiusa e borghese come tutte le famiglie a quell'epoca diciamo benestanti di Reggio e, lei ha, disse che cosa vogliono da me? La laurea? Bene mi vado a laureare, giovanissima a 23 anni era già laureata in giurisprudenza e, e... Non gliela fregava niente, diciamo, ma siccome in tutta la sua famiglia erano eh, laureati, avvocati, laureati in giurisprudenza. Lei fece tutto questo, si laureò a Messina e dopodiché disse: Ok, ho fatto quello che avete voluto, adesso vado, parto, voglio fare quello che mi piace fare. Quindi, quando lei arrivò a Roma, lei lo dice con una naturalezza: magari oggi ci fossero persone così, e ha detto: Io sono una proprio ignorante, laureata e ignorante, cioè no. Di, del mondo, di quello che era il milieu cu culturale dell'Italia, che allora, grazie a Dio, insomma, era abbastanza, come dire, fervescente e anche abbastanza importante. Lei no, non ne sapeva nulla, era una ragazzina di 23 anni dotata di, appunto, di questa grande, di questa grande curiosità. Lei, Pasolini, non sì. l'idea e glielo fece conoscere Goffredo Parise. Eh, che gli disse un giorno gli disse, ti porto a conoscere un, un amico, ehm, e voglio, appunto, te lo voglio fare conoscere, anche lui era giovane, insomma, credo che fossero, non dico coetanei, ma insomma, certamente di, di, di qualche anno di differenza. E lei, come al solito, curiosissima, partì con lui e andò a, appunto a questo primo incontro con Paolo, con Paolo Pasolini, poi da lì nacque una grande amicizia perché Pasolini girò pure i comizi d'amore all'interno, eh, proprio sul, sul racconto del rapporti tra uomini e donne, gli innamoramenti, le donne del sud come sono rispetto alle donne del nord, all'interno del, del quale c'era anche la Camilla Cederna, eh, per esempio, e altre, eh, Adrian Asti. Cioè lei si è collocata ragazzina e donna del sud con determinati eh, con insegnamenti che poi alla fine non è che li avesse mai abbiurati. E si trovò uh, ad essere, insieme a Loriana che tu nominavi, alla Camilla Cederna, ehm, alla Dacia Maraini che poi venne dopo ehm, una, una delle maggiori eh, giornaliste di, e commentatrici del, del panorama rosa italiano che era ov ovviamente abbastanza come dire, effervescente. cioè lì veramente ti facevi le ossa a scrivere, a narrare di cose. Se ti ricordi in quell'intervista, lei disse che odiava Oriana, perché Oriana gli combinò un gran tranello alla nascita quando andarono al Principato di Monaco, alla nascita dell'erede del di insomma, della alla nascita del figlio di Greschelli, erede al Principato di Monaco. Quindi lei non se le teneva proprio. Nel contempo però, se posso, poi magari mi fermo perché è giusto che parlino pure gli altri, lei non ha mai, e questo l'ho sempre ammirata, non ha mai mai abbandonato quell'attratto di, ehm, di femminilità, di, eh, di, di de delicatezza, del, anche nel modo di vestire, della ricerca spasmodica, direi, straordinaria, di vestire colorata, cioè lei è sempre stata una donna, come direbbero a Milano, a modino, cioè eh, non, non, non sbagliava mai il, il dress code, come si dice oggi. Se voi andate su varie le, le Rai, uh, l'8 marzo in generale, uh, come ancora oggi, eh, alla RAI, insomma, intervista a donne, celebra, parla. Della giornata dell'8 marzo lei si presentò una volta alla, eh, a un'intervista a, a Marzullo. Ehm, quindi, quella trasmissione che facevano. Se vi ricordate, dopo mezzanotte, adesso non mi ricordo il titolo: eh, 8 marzo, <ride> sempre si presentò con un, uno sfavillante vestito a po' rosa, shocking con le scarpe rosa, shocking molto elegante a parlare di femminismo ma a, ten cioè a tenere a bada Marzullo e, e a un certo punto a dirgli in faccia quasi mi sono petita che, che lei mi abbia invitato e delle domande un po' cretinette che mi sta facendo tipo per esempio Marzullo ebbe un tonfo totale perché gli disse ma chi è? Suo marito lo conosco cioè il marito di Adele perché il loro matrimonio fosse durato poco ma insomma er sono stati compagni di viaggio e di giornalismo era Bernardo Valli voglio dire, uno dei più grandi inviati eh, di, di, di, di guerra e di, di politica internazionale su Repubblica, Corriere della Sera, insomma, un grandissimo, da cui poi Adele ebbe due figli maschi. E anche lì poi si può aprire un'altra parentesi perché lei era, raccontava molto di questa storia. Quindi per dirti che lei non ha mai, mai eh, ridotto anche la sua... Eh, appartenenza a, a quel genere di femminismo a cui ovviamente eh, ho, ho, ho, che ho vissuto anch'io, però io già più, più ragazzina di lei eh, ci tenevo molto a, a, quel, a, un, a un vestito che rappresentasse un modo di, anche di, di lottare e di essere contro. Lei aveva già raggiunto invece questa maturità, cioè il femminismo si raggiunge sullo studio, sui fatti, sulla difesa della libertà di parola, sulla difesa della donna nella sua collocazione all'interno del mondo del lavoro, cioè tutti elementi che noi purtroppo oggi abbiamo perso, e questo, permettetemi di, di essere un po' eh, scorretta, cioè, in questo scimmiottare eh, solo con determinate frasi eh, quello che è, una lotta che una, una battaglia che forse è la più importante degli anni 70 proprio quella del femminismo quindi Adele ci stava tutta e quando parlavi con lei non era una che aveva dei preconcetti iniziali perché per esempio lei io so, ho sentito degli episodi anche di fronte a dei bei uomini lei non si tratteneva proprio cioè voglio dire e, e viveva la vita con una gioia e per quello che adesso Franco poi mi aiuterà, perché io sono in un altro luogo, lei era amica molto di Goliarda Sapienza, eh, che spero che voi conosciate, insomma, una scrittrice che diventò famosa eh, alla fine della sua vita, eh, pubblicata in Francia piuttosto che in Italia, con l'inno eh, alla gioia. Eh, e, e lei era molto amica, sono uscite di recente delle... Un, un libro che, racconta, che raccoglie le lettere inviate a Goliata Sapienza, ci sono due lettere di Adele che già da, solo leggendole, noterete che si vede chiaramente che Adele era una che riusciva a scrivere di un romanzo che nessuno aveva apprezzato con un coraggio dicendo no attenzione rileggiamolo insieme questo libro secondo me ha delle peculiarità ha delle cose che bisogna invece ecco era una donna di genio era una donna di intuito era una donna che comunque um, anche lei insomma ha sofferto parecchio eh, ma questo credo che in questo libro in viaggio con la zia cioè la come dice rossella la freschezza ma insieme la gioia di dare, e eh, di consegnare alle giovani nipoti un'idea di mondo che è il, eh, è, è il mondo che, che ci appartiene, nonostante tutto. Cioè, il mondo de, narrato eh, prima di noi e che secondo me, per chi sta all'interno di libri, di lavoro e di parole, la parola è una parola che si, come dire, pietra, che, che, che si perpetua, si ritrova continuamente e gira intorno alle nostre vite. Grazie Antonella, sì tu hai citato un romanzo bellissimo, l'arte della gioia, un romanzo, io non ricordo l'anno in cui è stato pubblicato, ma un romanzo coraggioso perché affrontava delle tematiche che <ride> insomma nei romanzi non, non si poteva. Io ho notato una cosa proprio a confermare quello che dicevi tu di Adele la modernità di Adele nel concepire il femminismo. Adele, negli atti, dimostrava quello che è stato poi un concetto a cui il femminismo è arrivato dopo. Prima il femminismo parlava solo ed esclusivamente di parità. Si è arrivati molto tardi a parlare di parità nella diversità. Invece Adele questo principio lo ha incarnato da subito, proprio non rinunciando a quei tratti tipici del, dell'essere donna che ci contraddistinguono rispetto all'essere uomo. Infatti, lei questo lo ribadì anche durante quell'intervista alla domanda di una giovane giornalista che le faceva notare: dice, cosa ne pensa eh, del fatto che le donne scimmiottino un po', un po' no? il modo di fare maschile per diventare, eh, cioè, per sentirsi alla pari. E lei rispose che, parlando proprio di questo concetto portato avanti da un gruppo di studiosi e di scienziate che si riunivano a Milano, in non ricordo quale bar, per portare avanti questo nuovo tipo di eh, affermazione della donna secondo quelle che sono le proprie caratteristiche. E nel romanzo è presente questo è presente un, un modo di concepire la femminilità con tutte quelle delicatezze che appartengono anche a un, un modo antico di pensare. Il fatto che lei spinga le ragazzine a non darsi no, sessualmente solamente per sentirsi accettate dal gruppo dei pari, ma a valutare le proprie scelte con la propria testa, a dare il valore giusto ad ogni atto e ad ogni comportamento che va fatto nella consapevolezza di ciò a cui si vuole arrivare, non semplicemente per essere accettati da un gruppo che impone delle regole che non sempre sono uh, delle regole che portano alla crescita personale. Franco, te. <ride> Considera, scusa Rossella, considera quanto lei ha anticipato quello che ora, con un termine diciamo generale diciamo il villaggio globale e quanto il, il discorso dell'immagine ehm, sia eh, oggi considerato anche quando si fanno eh, rivendicazioni di, di, di, di ordine appunto al femminismo ma anche per altro cioè il, il, il condurre per mano queste due bambine e, mh, senza essere mh, lasciandole praticamente in quella che è la loro eh, giusta, eh, le giuste tappe della loro vita e della loro crescita. No? Eh, e Guarda, è recentissimo, non solo dove l'ho letto ieri, avanti ieri, e ho, ho pensato proprio ad Adele, eh, adesso in, in quello che è il villaggio globale, in quella che è l'immagine di, di un, per esempio, di un talento, di una giovane... Eh, che so, cantante piuttosto che una giovane attrice cioè di una ragazzina quindi un, di un adolescente che eh, si rivela talentuosa per una eh, sulla musica, sulla, sulla scrittura sulla eh, un'attrice eccetera eh, eh, qua, notate quanto è veloce il, mh, eh, tra, la trasformazione che avviene attraverso eh, delle persone eh, che la seguono e che comunque guardano a un altro tipo di eh, obiettivo che peraltro è quello che vorrebbe anche la ragazzina nei giusti tempi e, e come la freschezza la, la bellezza la naturalezza di una giovane donna venga manipolata anche da un punto di vista fisico no? che so il cambio eh, dei vestiti piuttosto che un trucco di un certo tipo piuttosto che un acconcio di un certo tipo no? tutto questo eh, non, non ha a che fare con, con nulla di quello che dovrebbe essere eh, un percorso al femminile, un percorso al maschile. Attenzione, perché qui purtroppo ora non possiamo più parlare neanche di, eh, di rivendicazioni esclusivamente eh, femminili. Qui è, è la, la questione eh, essere umano che eh, è la manipolazione eh, all'interno di un villaggio globale che ci impone delle regole si salvi chi può ecco, cioè noi ancora quando parliamo delle grandi attrici le, le, le vediamo oh, in un percorso che comunque mantiene quella che è la loro eh, tra virgolette per semplicità bellezza anche nella sua eh, svolgersi questo non lo vedi più no? quando tu hai una reazione di 16 anni la rivedi dopo 3-4 anni eh, è già irriconoscibile già mh, ecco cioè, tutte queste cose sono importantissime Adele le aveva anticipate quando mh, tu hai detto giustamente lei aveva tirato fuori determinati allora io che già sono di un'altra generazione all'epoca la mia battaglia era che dovevo essere uguale agli uomini poi ho, ho, sono passati vent'anni prima di capire che non volevo essere uguale a un uomo però il mio percorso eh, di persona impegnata anche politicamente è che dovevo assomigliare a un uomo in quella che era la mia vita attiva in quella che era la mia vita lavorativa poi ci, ci ho impiegato un po di tempo ecco questo tipo di di, di, di di percorso secondo me è fondamentale che si faccia in generale ora vale ovviamente per tutti gli esseri umani franco ci sei <ride> No, no, ci sono. no stavo, stavo ricordando una cosa che eh, a proposito di modi di definire Adele Cambria, no? eh, proprio di questi giorni, appunto la scomparsa eh, di Carla Fracci. Allora, nel suo periodo meneghino, Adele, quando era al giorno assieme a gente de, de, de, de, de, tipo Luciano Bianciardi, Giorgio Bocca, Gaetano Feltra, eh, Pietro Bianchi, lei era stata una de, è entrata al giorno appunto quando fu fondato e, e frequentava la casa di Beppe Menegatti, eh, di Adele Cambria e di Carlo Fraggi. Erano diventati amici al punto che ehm, quando lei subì il processo appunto per quel famigerato articolo di lotta continua sul commissario Calabresi, quando lei si recò al tribunale a Palazzaccio, a Roma, a Piazzale Clodio le uniche due persone che sono che, che accorsero eh, per assistere appunto alla sua a, a questa fase processuale in Cazzatele e furono proprio Beppe Menegatti e, e, e il suo già ex marito Bernardo Valli perché come diceva prima Antonella il matrimonio con Bernardo Valli durò pochissimo, però poi il rapporto insomma, continuò ne, nel tempo. E mi ricordo la, la cosa che lei raccontava, che a un certo punto lei arrivò con la sua 500 a Piazzale Clodio, ma tranquilla, come se niente fosse. In realtà lei era il direttore responsabile di Lotto Continuo, per cui era la principale, la principale imputata. E praticamente a un certo punto vide eh, eh, tutte le camionette della polizia, gipponi di carabinieri e a un certo punto cercava il posto, ha lasciato queste 500 come faceva lei di solito eh, l'ha parcheggiata nel modo più assurdo possibile a un certo punto le sono arrivati addosso dei graduati dei carabinieri tra cui un, un, un, un, un colonnello dei carabinieri che la conosceva perché lei aveva seguito un fatto di cronaca quando era il messaggero e quindi la conosceva bene e allora la ascoltò insieme a tutto un quadazzo di carabinieri fino a a dentro. A un certo punto la prima persona che gli venne incontro fu Beppe Menegatti che lei non si aspettava che fosse addirittura che giungesse addirittura da Milano a Roma per, per, per, per, per insomma per assisterla moralmente e, e allora la definì davanti a tutti la definì stella rossa di Payette perché eh, lei era, era appunto era, nei salotti era comunque voglio dire sempre molto, molto ben accolta. E però, logicamente, la sua impronta rossa non, non, gliela, non gliela negava nessuno. Ci sono tantissimi, Infatti, vedo che si susseguono no? i ricordi e gli episodi con questa donna, oppure quando, per esempio, ci raccontava delle litigate tra Elsa Morante e Alberto Moravia. Praticamente Elsa Morante Alberto Moravia lo combinava, <ride> lo faceva, come si dice, in dialetto pezzavecchia. Infatti, quando, quando Adele ha definito Antonella il Morante gli ho detto oddio speriamo che, che non mi tratti come Samorante. Morante trattava Alberto Moravia perché sarebbe stato un bel guaio per me in quella intervista definì eh, Moravia perché io dissi forse la, la, la Morante lo trattava male perché insomma lui non è che si comportasse Dice, no, ma lui era un libertino letterario così lo definì cioè più fumo che arrosto. Esatto, esatto, esatto, infatti. infatti. L'uomo che guarda. Certo è. E... E lei, tra l'altro, Rossella, aveva sì. anche una memoria straordinaria, perché considera che lei era una, una giornalista, comunque di cronaca rosa, eccetera, um, dotata di una memoria sulle date, sulle persone, eccetera. E, e ci teneva molto, a, a quando m, qualcuno le... Eh, le affibbiava un, un, un, un aggettivo un termine allora il, quando franco ha citato le otto dimissioni e mezzo perché lei si è dimessa per otto volte e mezza da direttore 9 9 9 e, e, e, e gli è rimasto impresso una una, fra, una un aggettivo assolutamente dispregiativo ma che comunque per lei era rappresentativo di come eh, fosse stata liquidata e da chi non capiva un tubo da, della sua eh, come dire, apertura mentale anche della sua eh, estrema correttezza e allora le sue divisioni adesso non mi ricordo chi le definì eh, eh, comunque lei diceva sempre le definirono dimissioni umorali cioè nel c'è tutto un mondo del femminile no? di quelli quando devi, devi liquidare una donna sono umorali e quindi lei lo ripeteva continuamente non è che stava lì a raccontare gli episodi un po' più terra terra lei ut utilizzava questo aggettivo che gli avevano affibbiato e lì c'era tutto un mondo no? tornando al libro volevo segnalare una cosa secondo me è un grande pregio di questo testo la bibliografia C'è cioè una bellissima bibliografia a supporto delle tante citazioni fatte nel testo e una cosa mi è piaciuta moltissimo, perché in realtà in questo libro si cerca anche un po' di spiegare il passaggio, correggetemi se sbaglio, da un mondo dove l'elemento principale era la Dea Madre ad un mondo patriarcale. E nel parlare di Atena con le ragazzine, commentano entrambe insomma, che questa dea un po' bacchettona eh, che fosse tanto simpatica eh, né alle bambine né ad Adele, che però dice di aver cambiato idea dopo aver letto quanto scritto su Atena da una uh, studiosa inglese, eh, Jane Harrison. Secondo lei, Atena, come la conosciamo, era stata concepita nel passaggio dal mondo delle madri a quello dei padri, per giustificare il patriarcato. Gli uomini dovevano creare un'immagine capace di dimostrare che la saggezza, un tempo appartenuta alla grande Dea, non poteva che nascere dalla testa di un uomo, anzi, dal re supremo degli uomini, Zeus. E Atena era la dea della sapienza per definizione, partorita da un cervello maschile senza alcun, alcun bisogno delle madri. Questa spiegazione rende, secondo me, eh, benissimo il senso che il mito, il, il peso che il mito ha avuto nella storia degli uomini, di come sia stato usato, per spiegare e giustificare tante cose. Eh, mi hanno divertito davvero, no, più che divertito, mi hanno eh, fatto capire bene tantissimi passaggi culturali del mondo occidentale, le cose che lei è andata a sviscerare, richiamando tutti questi autori. Che ne pensate? Lei Io ama molto, penso... per esempio, Christa Wolf, eh, riporta esatto. il, il mito di Medea, non solo. Eh, tutto ciò che lei di più drammatico richiama e ricerca nel mito, poi lo cala nella realtà di, alcun, di alcuni episodi di cronaca che si sono verificati proprio durante quel viaggio. Io credo che lei avesse fatto una meravigliosa sintesi eh, di quella che è eh, una storia orale che spiega il mondo e come va e come andava eh, rapportata alla quotidianità eh, e perpetuata nel, nel, nelle varie epoche no? questo discorso della, del, del mito che anche eh, come dire, schiaccia l'occhio alle donne che comunque comandano e scatenano scatenano tempeste di tutti i generi, dalle guerre a quello che è, e, e, e però poi a un certo momento eh, il mito arriva e dice, ok, ma ora qua è una questione di uomini, spostatevi, eccetera. Eppure il mito è pieno di donne, di donne che comunque... e Forse probabilmente il mito è pure che sono lo Ying e lo Yang, il, il chiaro e lo scuro. Eh, non non c'è un, una donna, eh, eh, un, un femminile, non c'è un maschile definitivo, c'è un insieme di cose. Io ho sempre amato il mito e, e, e sostengo che lei, per esempio, cita: eh, ha un nome difficilissimo. Ma io ho avuto modo di leggerlo da te, Caroli che che secondo me anche lì, sul mito, per esempio, sulla, eh, sui, sulla come dire, sul mito dionisiaco, ecco, non, non so se sia mito, insomma, su, il, il, sul Dionisio e, e su quello che avviene attraverso determinate mh, eh, situazioni della, mh, della, del Dio Dionisio e di Bacco, eccetera, e lì pure si parte da un discorso maschile dove le donne vengono lasciate da parte e poi invece vedi che la, le, le, le donne vi partecipano sotto ventite spoglie. E lo stesso vale con Atena, cioè, praticamente, secondo me, Atena era la classica, eh, come dire, eh, eh, donna che eh, guardava in tralice e che poi raccoglieva le, le fila di tutto. Eh, eh, eh, lei cita, ovviamente, Christa Wolf, anzi, eh, c'è cioè, nel libro, eh, in esergo, proprio una, una citazione bellissima, cioè, dalla Medea di Christa Wolf, vabbè Christa Wolf lo sappiamo, poi era, voglio dire, eh, visse il nazismo, scrisse delle cose anche, adesso non mi ricordo l'altro libro su Cassandra, ma veramente dei libri straordinari, e però c'è questa frase che adesso io non mi ricordo, chiederò a Oriana se era una, una, una delle ricerche di Adele, fra le tante, perché fu scelta questa, ma io la trovo straordinaria, perché eh, ci indica, allora, questo bellissimo passaggio tra il mortale no? Gli uomini le donne i mortali e questa ricerca del mito do, quando tu non ci sai arrivare no? A una cosa e lo, siamo noi che ci degniamo di scendere fino agli antichi o sono loro che vengono a noi comunque fa lo stesso è sufficiente tendere le mani passano dalla nostra parte con facilità ospiti ospiti estranei ma uguali a noi. Io trovo che sia straordinario ed è poi appunto vabbè, anche se poi la media di questa volta si distacca molto dal mito eccetera ma trovo che questa veramente sia alla, alle volte quando noi pubblichiamo dei libri è, uh, è, è normale insomma dedico il libro alle persone più vicine eccetera la scelta di una, di una frase tratta da, un, da, una che può, da una nostra lettura o da un libro che ci è piaciuto particolarmente o qualcosa che ci ha colpito secondo me è, è, è fondamentale quando avviene non avviene sempre però i, indica veramente che tu hai pensato a quel lavoro che poi hai consegnato alla casa editrice in un modo uh, come dire, quasi aiutato quasi come dire, portato, sollevato da, da quelli che prima di te hanno scritto. Adele aveva sempre questa cosa di, de, de, della scrittura, diceva sempre eh, che, che come, come si, chi scrive e scrive libri per chi li scrive, perché non può fare a meno di scriverli, e cioè è proprio una, una battaglia quotidiana per chi fa eh, questo tipo di mestiere. E credo che anche il fatto di avere in aiuto una, una, una frase che ti possa come dire, eh, fare da caronte in questo tuo percorso no? Nella, nel, nel, nei boschi narrativi, è bellissimo. Mm, io tengo molto a questo e, e quando mi accade, anche se siamo una piccola casa editrice, ma insomma anche leggendo altri libri, che grazie al cielo leggo pure altro, eh, trovo che quando mi in una frase che mi... Che mi, mi apre un mondo, intanto che comincio a leggere un libro, per me è una cosa importantissima. Il nostro padrone di casa. Si accende il microfono. Il <ride> padrone eh, mi sembra eccessivo, eh, che qua la casa è unica. Allora, stavo dicendo. C'è un aspetto, per esempio, qualche cosa di Adele Cambria sul carattere dei calabresi che non è stato detto e che secondo me è il caso di sottolineare. Adele, quando si riferiva a noi altri conterr conterrani, ehm, aveva, diceva spesso che noi abbiamo dentro un cattivo umore, un pessimismo da cui stare lontani. Sapete nulla di questo? Beh, forse Franca e Antonella, chissà se hanno qualche episodio che ci possa illuminare su questo suo modo di considerare i conterranei. Beh, considerate che Adele era molto snob. Molto, molto snobbia e aristocratica, voglio dire, quindi era di bocca buona, prendeva le distanze da certi atteggiamenti da certe cose. Quindi, ehm, quindi chiaramente, insomma, ehm, sapeva essere anche molto dura nel, nel giudicare, nel giudicare le, le persone. È chiaro che poi alla fine, noi qua siamo sempre a dibattere, a discutere se i nostri veri antenati siano stati. I greci piuttosto che i latini, piuttosto che i bizantini, piuttosto che gli aragonesi, piuttosto che i normanni, alla fine siamo degli sfigati incredibili perché a noi le dominazioni e le occupazioni hanno prodotto solamente distruzioni e fratture antropologiche, socioantropologiche. Mentre, per esempio, in Sicilia hanno lasciato vestigia ricchissime cioè, e, e hanno creato anche una stratificazione di civiltà, da noi hanno lasciato solamente rovine, per cui alla fine. Forse l'unica, eh, ci vogliamo eh, scrivere come discendenti del, dei greci e parliamo tanto della Magna Grecia, ma poi alla fine se vogliamo noi della Magna Grecia non abbiamo fatto altro che un sarcofago nel quale ci siamo rinchiusi e non abbiamo saputo trarre nulla. Per cui alla fine siamo, siamo un popolo di sfigati, se ce lo possiamo dire, noi che siamo tra di noi ce lo possiamo... Ce la possiamo dire lei era molto consapevole di questo vero, e io ho avuto qualche difficoltà di convivenza in redazione con lei perché siamo stati assieme anche nella redazione del Domani della Calabria io ho fondato allora il Domani della Calabria insieme a Guido Talarico eh, Annuccio De Fazio e eh, eh, eh, sia io che Guido conoscevamo eh, eh, Adele, Guido la conosceva per frequentazioni romane, io per vecchia amicizia e l'abbiamo invitata a collaborare con noi e non vi dico in un giornale regionale ospitare una come telegambria è stata dura perché lei prendeva la frusta e fustigava, <ride> fustigava una, una bellezza non era affatto clemente non era affatto indulgente nei confronti di, di calapresi proviamo a vedere se ci sono domande da parte di chi ci sta seguendo Franco, sai qualcosa dei nostri amici di Facebook? C'è solo un'osservazione di, di una Simona Masciaga <ride> che dice: Ma Zeus aveva inviato a sua moglie Metis, dea della saggezza. <ride> quindi il mito va preso, no? Ha eh, tante teste, ha tante interpretazioni, cambia continuamente gli stessi personaggi, ehm, si ritrovano in delle situazioni e in miti completamente differenti quindi come dice sempre Adele Cambria in questo bellissimo libro eh, i miti non hanno regole non, non hanno spazio e non conoscono tempo per cui tutto noi possiamo perdonare alle variazioni alle variabili che gli antichi hanno così bene eh, costruito per noi, in, in, in un racconto che resta, che resta da secoli e secoli e secoli, pensiamo a Omero o Chi per Lui, che in due opere gigantesche, qualche migliaio di anni fa, aveva già narrato tutto il narrabile che se gli scrittori <ride> si... Sì, ehm, non pensassero che si possono narrare le stesse cose in modo differente, avrebbero già iniziato smesso di scrivere prima ancora di cominciare. Io penso che siamo arrivati al termine di questo nostro incontro, possiamo concludere. Cosimo, vuoi concludere e, tu? Allora, eh, mi veniva da dire qualcosa in merito alle ultime parole di Rossella. E sono queste le parole che mi vengono adesso che la nostra cultura il nostro essere uomini e donne è fondato sul mito e quindi le nostre pulsioni il nostro pensare il nostro modo di pensare addirittura in un modo o nell'altro ce l'abbiamo è stato come si dice innestato nella nostra testa ed è difficile cambiarlo quindi piaccia o non piaccia, noi i conti con questa storia li dobbiamo fare, e guardare la nostra storia con un occhio molto critico, non critico, molto critico, se vogliamo che ci sia davvero un cambiamento in positivo. Comunque, per me il fatto di aver presentato Adele Cambria questa sera, ricordato Adele Cambria, è un fatto importante. È un fatto importante intanto perché ricorda una delle prime giornaliste, Calabresi che possiamo dire, oltre ad essere scrittrice era anche attrice, era anche giornalista quindi una personalità che viene fuori dalla Calabria e si porta dietro quei miti anche a lei piace o non piace quella costruzione mentale è nata qua seguendo delle vie sconosciute che noi sinteticamente chiamiamo miti. E poi non mi resta che salutare tutti gli amici che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno perché poi indifferita questa cosa andrà su YouTube. E ricordando che nel mese di giugno Alb organizzerà una successione di tre serate di autori sidernesi che dal titolo I venerdì del giugno sidernese. Ma di questo vi terremo al corrente e quindi rinnovo i saluti a tutti. Ringrazio Antonella, ringrazio Francesco, ringrazio Rossella Scherla, ringrazio Franco che è il nostro tecnico del cuore. E in ultimo, non mi resta che rinnovare i saluti. A presto, alla prossima. Grazie a te. A... Venerdì 11 il primo incontro. Venerdì 11 il primo incontro del, dei giudici. Venerdì del reso. Sì. Grazie Franco per avermi ricordato.